Il team PLC Ultima ha aggiornato le funzionalità del servizio di scambio. Ora è ancora più facile e veloce scambiare PLC UX con U. In precedenza le transazioni di scambio venivano accreditate sul saldo di Ultima Farm, mentre ora le monete ottenute in seguito allo scambio verranno accreditate su uno speciale saldo di scambio, dal quale potrai prelevare le monete in pochi clic. In questo video ti mostreremo come funziona il servizio di scambio. Il servizio di scambio si trova nel tuo account personale su plcux.com. Il tasso di cambio attuale della coppia PLCUX-PLCU e il saldo PLCU sono disponibili nella pagina di scambio. Per effettuare lo scambio, seleziona la coppia PLCUX-PLCU dall'elenco a discesa. Una volta selezionata la coppia, verrà generato un indirizzo di scambio al quale dovrai inviare le tue monete PLCUX. Una volta che avrai inviato PLCUX all'indirizzo specificato, l'importo equivalente in PLC ultima verrà inviato al tuo exchange balance, saldo di scambio. Come puoi vedere, il processo di scambio è molto semplice e lo scambio stesso avviene molto velocemente. Ora esaminiamo il processo di payout. Puoi prelevare le monete PLCU dal tuo exchange balance in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Payout. Dopo aver cliccato sul pulsante Payout si aprirà una finestra in cui dovrai inserire l'indirizzo del portafoglio a cui vuoi trasferire le monete. Inserisci l'indirizzo del portafoglio e clicca sul pulsante Transfer nell'angolo in basso a destra dello schermo. Ogni Payout prevede la conferma 2FA dal tuo account. Pertanto inserisci una password monouso generata da Google Authenticator per confermare il Payout. Successivamente verrà creata la tua richiesta di Payout. Le monete verranno trasferite a breve al portafoglio che hai specificato. Inoltre, puoi visualizzare in qualsiasi momento l'intera cronologia delle tue transazioni di scambio, memorizzata nella scheda History. Per accedervi, clicca sul pulsante Cronologia nella parte superiore della pagina. Si aprirà una pagina con tutte le informazioni sulle transazioni di scambio, la data, l'importo che hai scambiato e ricevuto in base al tasso di cambio attuale e lo stato della transazione. Siamo sicuri che il servizio di scambio diventerà uno strumento utile e redditizio.